che fai ridere le galline così. non so se è meglio l'inquadratura da qua o da qui secondo voi qual è il migliore? alto o basso? non mi piace così facciamo la via di mezza allora. ciao a tutti buongiorno e bentornati sono mancata tantissimo da youtube mi siete mancati un sacco e niente ditemi come state dato che è da un sacco di tempo che eh, non ci vediamo più comunque eh, questo è un video di prova ma penso che l'abbiate già capito perché sto provando a sistemare la fotocamera già da un sacco di tempo e eh, non è la fotocamera che uso di solito è un'altra che è un po' peggio, ma volevo capire se eh, funziona per fare, diciamo, dei video eh, in modo molto veloce, magari anche quando non sono a casa, eh, in modo da riuscire a recuperare eh, un po' di tempo e riuscire a fare qualche video in più, comunque fatemi sapere se l'inquadratura è abbastanza decente. Quello che volevo fare oggi è io devo ricordarmi di guardare di là perché ho oh, la mia immagine sulla destra, ma in realtà la fotocamera dritta, quindi io per guardarvi eh, negli occhi devo guardarvi dritto, non sull'immagine. Sull ecco. Allora, cosa volevo raccontarvi? Eh, non so se vi ricordate, ma già eh, eh, tra maggio e giugno, non mi sembra più maggio, ehm, vi dicevo che stavo realizzando un ordine, questo è su Instagram e ve l'ho detto più di una volta durante l'estate anche, che stavo realizzando un ordine eh, su Aliexpress, un sito che mi avete consigliato davvero in tantissimi, vende praticamente oggetti e cose di ogni tipo, dall'abbigliamento a cose per la casa, al make-up, ecco, e eh, quindi eh, dopo i vostri consigli ho voluto provarlo. Allora fatto a maggio ho scelto di eh, acquistare delle cosine appunto su aliexpress perché dopo tutti i video che ho fatto su wish mi avete consigliato tantissimo aliexpress perché eh, le cose costano molto meno perché c'è eh, molta più roba e ehm, quindi insomma me l'avete consigliato tantissimo e io eh, come sempre vi ho ascoltato perché i vostri consigli sono sempre utilissimi e li ascolto sempre e niente, ho comprato delle cosine per l'estate ovviamente perché era maggio, eh, facendo un po' i calcoli la roba avrebbe dovuto, avrebbe dovuto eh, arrivarmi eh, durante l'estate, quindi insomma avevo tutto il tempo per provarli e per usarli. Uh, in realtà non è stato così perché eh, i pacchetti mi sono arrivati circa 15 giorni fa, quindi. Um, a fine agosto e eh, primi di settembre. Questo non è stato causa appunto del sito ma causa delle poste perché purtroppo eh, nell'ultimo anno in questa zona le poste stanno facendo eh, disastri. Adesso non vi farò un video eh, dove parlerò soltanto dei disastri delle poste, resta il fatto che eh, la roba mi è arrivata in quattro eh, mesi quella che ho preso su Aliexpress, che devo averla presa appunto tra fine maggio, metà maggio e metà giugno, non mi ricordo bene, comunque tra maggio e giugno. E eh, addirittura mi sono arrivati altri pacchetti di ordini che avevo fatto addirittura eh, un anno fa, quindi che risalgono ad ottobre, sono all'autunno-inverno eh, di eh, un anno fa, di, del 2018-2019, insomma. Quindi mi sono arrivati pacchetti che ormai... Um, non speravo più di ricevere per la quale ho anche già chiesto il rimborso purtroppo um, non sapevo che era la causa erano le poste io ovviamente non mi sono vista recapitare uh, l'ordine che avevo fatto e di conseguenza ho uh, chiesto il rimborso adesso so appunto che non è causa dei, dei negozi ma che è causa del, delle poste? Purtroppo mi, mi sento in colpa perché ho ricevuto eh, sia il rimborso che eh, l'ordine, quindi adesso mi sento in colpa nei confronti delle, delle, del negozio, dell'azienda. Insomma, ma purtroppo non lo sapevo. Adesso, infatti, finché le cose non si sistemano, eh, di sicuro non acquisterò più online. Detto questo, che è una premessa immensa, andiamo a vedere eh, che cosa ho preso per quest'estate. Che purtroppo tutti gli oggetti che non ho potuto utilizzare, che eh, magari utilizzerò il prossimo anno. Allora, primo pacchettino. Questo è il primo in assoluto che è arrivato e a dire il vero: è arrivato subitissimo. Cioè, io quando l'ho ordinato nel giro di eh, due settimane, mi è arrivato a casa. Eh, premetto che eh, l'ordine che ho fatto su Aliexpress doveva essere eh, un titolo del tipo eh, compro le cose più economiche eh, su Aliexpress o compro l'outfit più economico su Aliexpress insomma volevo vedere se eh, comprando le cose che costano meno avevo un, un outfit decente da portare oppure se erano delle schifezze quindi eh, per completare l'outfit avevo scelto una borsetta la borsetta è questa che è di questo color uh, azzurrino orchese è molto molto carina e, um, ovviamente la qualità non è delle migliori perché se la toccate è, è molto morbida e, um, non è rifinita non ha i bordi adesso fatemi sapere se la qualità di questa telecamera uh, può andare o se invece non vi piace contate che comunque sono anche al buio quindi la qualità è già inferiore per quello e comunque vi dicevo, la borsa non è rifinita, ehm, in alcune zone sì, tipo qui sotto è rifinita, ma eh, qua no. Questa è una cinghietta di plastica, non è di ferro, e eh, anche all'interno non è rifinita. La, eh, tracolla, aiuto, la tracolla è uno spago di, di cuoio, di pelle, non, non so adesso che materiale sia, comunque di sicuro non è pelle vera insomma avete capito e in sé la borsa è molto carina ovviamente per i soldi che l'ho pagata devo averla pagata qualcosa tipo 4 euro per i 4 euro fa la sua figurina nel senso che di sicuro una persona non viene lì a guardare nei dettagli la tua borsa insomma vista a distanza eh, normale Sembra una tranne questa roba un po' storta sembra una borsa normale quindi insomma fa eh, il suo bel effetto come accessorio e questo appunto è l'unico ordine che mi è arrivato dopo due settimane da quando l'ho ordinato poi questo è ah, l'annellino questo è un annellino io ho le dita molto fine quindi la mia taglia è microscopica rispetto al resto del mondo allora, vediamo se riesco ad aprirlo così ve lo mostro indossato. Comunque è un anellino che è identico eh, alla mia Fede, l'unica differenza è che la mia Fede è in platino e eh, questa invece è eh, di un colore oro, oro rosa, no così si vede meglio. Di un colore oro rosa con il brillantino, proprio identica alla mia Fede, soltanto appunto che cambia il colore. Adesso vi volevo ve la volevo mostrare indossata ovviamente non è di oro, è di ferro ma neanche forse di ferro vi posso già dire che in alcuni punti non si vede attraverso la telecamera beh in alcuni punti è già uh, scolorita quindi nel senso che questo cioè, ho preso la taglia fina e già sul medio, guardate è enorme per me ma purtroppo era la, la taglia più piccola vabbè questo è l'anello che è molto molto carino Io lo tengo su adesso e Cosa stavo dicendo? Si è già scolorito quindi insomma non ho idea di quanto durerà Poi questo fa parte di un altro pacchetto Ed è, sono delle cartine per fare le unghie Sono quegli scotch che si mettono attorno all'unghia per fare la ricostruzione delle unghie E questo perché volevo provarlo insieme a voi ma ormai vi dico già come è andata a finire prima trovo trovare il picchetto poi qua c'è ah, questo è quell'ordine che vi dicevo che ho fatto eh, un anno fa praticamente si sì, era ottobre dell'anno scorso quindi è un anno fa ed è un una cosa che serve per metterla sopra i fornelli in modo che quando si sporcano non serve lavare tutto il fornello ma basta lavare questo roba qui in tre secondi pulita vediamo se riesco a mostrarveli vedete e praticamente va tagliato qui il pezzettino in base alla grandezza del fornello e va appoggiata sul gas in modo da ripararlo appunto dagli schizzi e dall'unto è molto utile questo l'avevo ordinato appunto un anno fa e è arrivato adesso nel frattempo ne avevo ordinato un altro che mi è arrivato dopo un paio di mesi come, come in genere arrivano queste cose e poi alla fine dopo un mi è arrivato anche questo. Poi questa è una collanina, anche questa l'avevo presa per, per quest'estate che è un set appunto di tre collanine se riesco a mostrarvela indossata Quest'estate andavano molto di moda i set di collanine di diverse ah ecco si vede benissimo quindi non serve neanche che ve la indosso, che è stupenda eh, questo set è da mettere appunto con tutte insieme eh, avrei voluto usarla tantissimo quest'estate ma purtroppo come avete visto come vi ho raccontato appunto non è possibile magari la userò ancora un pochino durante l'autunno poi Della posta, perché dovete sapere che qua il postino manco fa la fatica di suonarti per consegnarti il pacchetto, eh, ti infila direttamente il bigliettino della posta, cosa che non può fare. Ah, ecco qua, questo è l'altro pezzetto che vi dicevo: questo è lo smalto già in costruzione india, e eh, anche questo eh, l'ho comprato addirittura due volte. E tutte e due le volte non è arrivato, non, sono, non è arrivato. Quindi inizialmente ho preso il color nude, che non è questo, dopo vi mostro, e, e poi ho preso questo, che invece è il color trasparente. Allora, il color trasparente l'avevo preso per fare un lavoretto. Scusate, devo attaccare la, il caricabatterie. Okay. Allora, raccontiamo. Praticamente ho acquistato inizialmente questo smalto qua, lo smalto per realizzare la ricostruzione delle unghie con questo volevo farvi appunto un, un video dove vabbè non si vede, dove con questo smalto qui allora vedete che è rosa color nude, il colore dell'unghia con questo smalto qui inizialmente volevo realizzare un video dove andiamo insieme a provare questo prodotto e vedere se appunto eh, funziona davvero perché ci sono un sacco di video eh, su youtube e ho detto cavolo siccome era un periodo in cui le mie unghie anche adesso in realtà le ho tagliate tutte perché erano distrutte siccome era un, un periodo in cui avevo le unghie un po' così ho detto boh proviamolo proviamolo e quindi l'ho comprato ho acquistato questa boccetta ho aspettato tipo tre mesi non è arrivata quindi eh, ho riacquistato questo questo qui devo averlo comprato tipo tra gennaio e febbraio poi ho comprato questo, ne sono due, che invece è quello trasparente, e ho detto: beh, prendo quello così eh, posso fare due lavori. Perché il primo era appunto quello il video che vi dicevo prima, dove provavo insieme a voi a realizzare le unghie, e il secondo era dove provavo ad utilizzare questa al posto della resina, quindi fare dei lavori che ti fai da te. E eh, questo, appunto, ho eh, acquistato un paio di mesi dopo e, e nessuno dei due è arrivato. Quindi contate che sono arrivati a settembre da febbraio. E aprile e arri sono arrivati entrambi a settembre, quindi eh, non sono riuscita a fare il video che volevo mostrarvi. Nel frattempo, eh, mia figlia ha voluto provare questo, e né io né lei siamo riusciti a realizzare quelle bellissime unghie che si vedono su YouTube, appunto. E, mh, non so se dipende dal fatto che questo smalto è di scarsa qualità, o se ho comprato fatto un casino, vabbè è uscito tutto lo smalto, non so se magari ho dimenticato di acquistare qualcos'altro perché magari va, vanno fatti più step, non ne ho idea, resta il fatto che eh, quest con questo smalto eh, in linea di massima, eh, le unghie si formano ma non si asciugano mai, quindi rimane, non so come dirvi, eh, non si asciuga, eh, l'unghia si forma però rimane sempre bagnata, quindi per il... Per forza di cose non è resistente e non ha neanche senso farla, poi non si non aderisce all'unghia al, all se è ancora bagnato. Ok, parentesi lunghissima chiusa. Poi avevo preso questo che è un vestitino eh, rosa che faceva appunto parte di quegli outfit. Ehm, Economici per vedere appunto se si riusciva a combinare qualcosa non doveva essere abbinato alla borsa perché erano altri vestiti che non sono mai arrivati questo doveva essere abbinato con tuo, non mi ricordo ed è questo abitino qui uh, rosa appunto con questa specie di ricamo che in realtà non sono altro che buchi uh, buchi tipo fatti quelli come quello per fare i buchi sui fogli e poi la gonnella sempre con questi buchi qua ecco qua si capisce bene che tipo di buchi sono semplicemente sono forati e gli altri abiti che avevo acquistato appunto per abbinarli alla borsa non sono mai arrivati e anche quelli li ho ordinati più di eh, una volta eh, di un ordine sono sicuro colpa del negozio perché una volta che li ho contattati sono spariti dalla circolazione e ehm, però ho ricevuto rimborso, quindi mi interessa. E per gli altri, buono, lo so se sono in giro per il mondo. L'ultimo pacchetto, questo, il negozio di questo pacchetto anche è stato molto veloce, ma eh, ovviamente non ho perso il pacchetto una volta arrivato in Italia, quindi eh, la comunicazione con questo negozio è stata ottima, con questo che vi faccio vedere adesso. Però, appunto, la colpa non è stata loro, anche perché il pacchetto in Italia è arrivato anche qui dopo due settimane, ma la roba non è mai arrivata. E eh, in questo negozio ho acquistato dei braccialetti, quelli là, fatti con i nodi, che eh, vanno tantissimo di moda negli ultimi anni, ehm, bellissimi. Anche questi volevo utilizzarli durante l'estate, usati in coppia. In realtà, l'unico problema di questi braccialetti è che ah, questo è perfetto. Questo ha il colore identico a quello del negozio, ma come vedete la grandezza è microscopica rispetto a questo, contate che sono entrambi piegati a metà, solo che questo ha la lunghezza di un braccio, e questo invece è un centimetro qua e un centimetro di qua, quindi non ho idea di come si è fatto questo. Questo qui invece ha la lunghezza giusta, ma i colori non corrispondono a quelli dell'immagine, comunque eh, perché sembravano più carichi, dovrebbe, doveva essere tipo un fucsia, un giallo quasi fluo e un verde bello carico, invece sono colori un po' più spenti, non mi importa. Per tutto il resto, eh, benissimo. Quindi niente, questo è quello che ho acquistato su eh, Aliexpress, come vi dicevo prima, più volte su Instagram vi ho chiesto domande, vi ho, vi ho fatto domande, vi ho chiesto consigli a riguardo del sito e, e tanti di voi mi hanno detto guarda che la roba arriva anche due mesi dopo, in realtà con me ci ha messo di più ma poi appunto ho scoperto che il problema non era del sito, quindi tutto quello che è successo su Instagram, dimenticatelo perché il problema non era del sito, ma il ritardo è stato a causa delle poste quindi non so eh, lasciatemi scritto nei commenti cosa ne pensate delle cosine che ho comprato dei video che avevo in mente di fare ma che purtroppo non sono riuscita cioè quello sul fare insieme a voi i lavoretti in resina e le unghie fai da te e quello per quanto riguarda gli outfit economici della quale faceva parte anche il set di collanine che comunque avrei acquistato lo stesso perché mi piaceva un sacco e um, se li volete, io eh, nel caso mai cercherò di comprare qualcos'altro su un altro sito, soprattutto quello degli outfit che sembrava una roba carina. Allora, cosa dire? Ricapitolando eh, per quanto riguarda la mia esperienza su Aliexpress. Allora, i prodotti sono infiniti, cioè su Aliexpress si compra qualsiasi cosa. Scelta dei prodotti infinita, di qualsiasi genere, di qualsiasi tipo, eh, prezzi bassissimi, eh, eh, negozi all'ora. Un negozio, eh, di un negozio ha realizzato l'ordine ma eh, non mi hanno mai spedito la roba e quindi l'hanno annullato proprio loro stessi, eh, di un negozio la roba è arrivata tardi ma come vi dicevo prima eh, non è stata colpa del negozio ma colpa delle poste e eh, nel frattempo... Eh, l'azienda è stata comunque sempre disponibile, mi ha sempre risposto alle mail, eccetera, quindi il eh, rapporto cliente-negozio perfetto, eh, di un altro negozio, ma di questo mi è venuto il dubbio subito dopo che avevo realizzato l'ordine, quindi insomma me ne ero un po' accorta, sono stata un po' fessa io, eh, che non ho controllato prima, eh, di un altro negozio, ho ordinato la roba, che inizialmente mi aveva detto che Me l'avevano consegnata, poi ha cancellato sul tracking dell'ordine quel pezzettino lì eh, dopo che io appunto gli ho detto: guardate che a me la roba non è mai arrivata. E tra l'altro è stata consegnata in una città diversa dalla mia, in una regione diversa dalla mia, quindi proprio non ci siamo. Eh, quindi loro hanno cancellato, diciamo l'ultima parte di tracking e poi sono spariti da circolazione quindi eh, quello è un, un po' una cosa negativa insomma ma eh, poi ho chiesto il rimborso al sito, quindi ad Aliexpress, e mi è stato subito ehm, fatto appunto il rimborso. E, ehm, Ultima cosa negativa è che appunto i pacchetti ci mettono un sacco di tempo, ma eh, di questo ne ero consapevole perché con tutti i siti che, ehm, alla quale si ordina all'estero, insomma, si sa... Che in media c'è la possibilità che arrivino anche eh, in due mesi. Ecco quindi, ero consapevole del fatto che avrei dovuto aspettare e niente. E eh, altre due cose che volevo dirvi: ho raccolto, e voi l'avete vista sempre su Instagram, dei fiori e mi serviranno per fare le prossime ricette. Io, nel frattempo, li ho anche fatti seccare. E questi sono i fiori della. Mm -hmm non mi viene in mente, e ehm, ho fatto seccare anche questi fiorellini qui, che fanno parte di un esperimento, che eh, per fortuna è eh, riuscito, quindi insomma vedrete anche questo, spero, e eh, l'ultima cosa, ah, non c'è di qua e di là, è uno spray, comunque questo è il un pezzo del vasetto. Comunque uno spray che questa settimana mi ha salvato la vita più volte, che è uno spray per uno shampoo secco per uh, capelli che funziona da ad dio, quindi se volete la ricetta uh, lasciatemelo scritta sotto nei commenti. Con questo è tutto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao. Ah, fatemi sapere anche come sono le riprese in questa posizione e con questa fotocamera se avete consigli, se vi piace, se non vi piace, insomma quello che volete, ciao!